buongiorno oggi andremo a realizzare un dolce molto particolare che negli anni 60 veniva usato durante i banchetti dei matrimoni che duravano ben tre giorni gli ingredienti principali sono crema di ricotta piccoli dischi di pan di spagna mandorle tostate e zucchero a velo procediamo con la preparazione prendiamo il pan di spagna lo tagliamo a metà e lo forciamo con la crema di ricotta. richiudiamo bene e aiutandoci con una piccola spatola metteremo uno strato di ricotta in tutto il bordo che servirà per far aderire la nostra granella di mandorle tostate. Il dolce... Venne inventato dai pasticceri Francesco Butticè e Vincenzo Albergamo, in occasione della visita nell'Agrigentino della regina d'Italia Elena di Savoia, la quale, assaggiandolo, gradì molto sia il sapore che la delica. Terminiamo il dolce spolverando con lo zucchero a velo, non mi ricordo che la pasta Elena Pavarese va lasciata riposare qualche ora prima di essere degustata. Ci vediamo alla prossima lezione.